Vorresti andare al mare e non sembrare un panda? Hai bisogno di lei, la più resistente al mondo. Nero, intenso ed è anche ipoallergenica. Bisbella il prodotto dopo la sigla. Beauty price! La matita, occhi di gatto. Amica, funziona.